Oggi ti spiegherò come ho più che raddoppiato i miei guadagni, attenzione non vendite ma guadagni, su ebay utilizzando i metodi di dropshipping in soli 3 click. Quindi resta in questo video, non te lo perdere, metti mi piace e fai tesoro di questi consigli. A tra poco! Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale, se è la prima volta, sono Daniele, parlo di investimenti, dropshipping, finanza personale e tutto quello che riguarda un po' il mondo dei soldi e su come crescere a livello finanziario. Condivido con te i miei personali percorsi, eh, condivido con te la mia esperienza e la mia conoscenza, quindi ricorda di iscriverti, di mettere mi piace a questi video se trovi utilità in quello che ti dico e di continuare a seguirmi oggi andiamo a parlare di un argomento molto importante andrò a condividere con te una strategia che con soli tre clic mi ha permesso di raddoppiare anzi più che raddoppiare i miei guadagni non vendite ragazzi non vendite non sto parlando di numero di vendite ma di guadagni in, su ebay utilizzando il metodo di dropshipping se già mi segui Sai che ehm, io mi occupo principalmente di dropshipping su eBay e su altri marketplace come Amazon, in questo canale abbiamo parlato principalmente di eBay, andremo presto ad affrontare argomenti riguardanti anche eh, altri marketplace, molte novità sono in arrivo e oggi ho deciso di condividere con te una strategia che mi ha permesso di aumentare esponenzialmente il mio guadagno senza aumentare il lavoro che c'è dietro, anzi permettendo di, dividere, di, di unirlo, di, unirlo. Eh, di cosa si tratta ragazzi? allora per molto tempo la mia strategia su ebay è stata quella della, della massa di, di vendere più articoli possibili per vari motivi eh, mi permetteva di lavorare a margini più bassi quindi essere più concorrenziale con gli altri dropshipper che utilizzano gli stessi fornitori per la maggior parte come Amazon come Walmart e questi fornitori qua se non sai cos'è il dropshipping da Amazon o dropshipping su Ebay vai a vedere gli altri miei video sicuramente resterai molto soddisfatto tra l'altro puoi visitare anche dropshippingchilometrizero.com, trovi il link in descrizione dove troverai 9 ore di formazione su come generare mezzo milione l'anno di vendite Ebay totalmente automatiche ragazzi che sono l'unico in Italia che vi spiega come automatizzare i processi dropshipping, che tutti vi parlano di dropshipping e poi dovete passare mesi, settimane alla ricerca del prodotto, a fare il sito e tutte queste cose. Quello che vi insegno io è totalmente automatico perché l'automatismo sta alla base della scalabilità, alla base del successo, perché se non avete tempo per amministrare i vostri business, tempo per espandere i vostri business, per studiare, per formarvi, è ovvio che non potrete mai crescere. Quindi automatizzate sempre, questo al di là di ebay, questi cosa fate ma come andiamo appunto co come ho aumentato i miei margini come vi stavo dicendo ho trattato per molto tempo la strategia di tante vendite quindi andavano a finire nel calderone anche vendite basse tipo da 10 euro da 11 euro Dove ovviamente ragazzi eh, i margini si assottigliavano va bene che il processo è automatico ok perché ovviamente, come vi ho appena detto, la base è automatizzare, quindi a me non poco cambia se ricevo 100 ordini da 1 euro o 20 ordini da 5 euro. Però è ovvio ragazzi che quando si vanno a processare più ordini ci sono più spese, ci sono più problemi, cioè, perché ovviamente più ordini richiedono... Eh, un più tempo per evaderli da, da chi li evade o comunque più costi del software se te li evade il software perché ci sono anche i software che ti evadono gli ordini in modo automatico però più ordini cosa significa? più resi significa più problemi, più customer service perché le persone ti mandano più domande ti mandano, hanno più problematiche più rischio di truffe più... e ovviamente quando una persona ti manda un messaggio quando c'è del customer cloud da fare una cosa è processare 50 messaggi al giorno 50 etichette al giorno una cosa è processarne 20 una cosa è gestione, cioè eh, la cosa è differente quindi è ovvio che anche se è tutto automatizzato va a incidere sulle spese di business e va a incidere anche sul, sulla logistica di lavoro e, e questo, questo è per te la base quindi cosa ho fatto? ho deciso di cambiare totalmente strategia da un po' di settimane e ho cominciato a levare tutti gli oggetti se tu mi segui sai benissimo che io ho una, una, una, mole, una quantità di oggetti su ebay molto alta eh, ho cominciato a levare piano piano tutti gli oggetti ovviamente in modo automatico utilizzando i software gestionali come AutoTS che avevano sotto una certa cifra eh, non, non, ovviamente la cifra dipende varia dalla categoria alla nicchia però ho tolto tutti gli oggetti a 10 euro, 20 euro e ho cominciato a lasciare a inserire solo oggetti superiori a una certa cifra questo mi ha permesso di abbassare circa del 30% gli ordini ricevuti al giorno Che quindi sto vendendo io il 30% in meno a livello di numero di vendite ma inserendo l'equivalente degli oggetti più costosi mi ha permesso di Aumentare i, le vendite giornaliere a livello di monetario perché alla fine quello che conta sono i moni, eh, quindi sto con meno, con meno vendite vendendo molto di più, guadagnando di più, il doppio circa, ma soprattutto mi permette di risparmiare anche nei, nei costi di gestione nei costi vivi no? quindi oltre a un guadagno netto c'è anche un guadagno nascosto un backhand eh, che mi permette di guadagnarci ancora di più oltre questo oh, mi permette ovviamente anche di evadere meno ordini con per esempio Walmart, con Amazon eh, ma ci sono, uso anche altri fornitori, va bene, nomino i più famosi quelli che interessano perché voi sembrate tutti quanti interessati ad Amazon che è tra l'altro uno dei migliori fornitori che ovviamente ha 400 milioni di prodotti in tutto il mondo quindi eh, oltre ovviamente alla velocità di spedizione ai resi e tutto quindi capisco perché siate più interessati a questo fornitore, è ottimo ci potete lavorare benissimo se sapete cosa state facendo e, tornando a punto di prima mi ha permesso anche di abbassare ovviamente gli ordini evasi da questi fornitori che come sappiamo se non sapete ve lo dico io hanno il problema della chiusura account perché se su amazon per esempio processate troppi ordini al giorno vi, vi chiudono l'account vi sospendono l'account molti di voi forse ne hanno sentito parlare ho spiegato sempre su dropshipping km0 la strategia per non farsi bloccare gli account nel dettaglio i miei studenti che mi seguono hanno trovato un mondo, una struttura, perché ovviamente non è qua ragazzi, molti, molti di voi vi, mi contattate su Instagram o via email, ho un problema con un ordine, io cerco di rispondere sempre a chi posso. Tutti possono, però ragazzi è ovvio che non posso rispondere a tutti perché mi, mi mandate al momento anche solo 3, 4, 5 messaggi al giorno, e ovvio che dovreste aiutare tutti, mi servirebbero 4, 5 ore al giorno, non posso aiutarvi tutti, quando posso, eh, che ho tempo dedicato a a questa a, a voi. Nella mia giornata lo faccio, però se non vi rispondo non ve la prendete a male, perché ovviamente per rispondere a tutti mi servirebbero 4 ore al giorno. Quando mi cercate avete un problema con un ordine, non sapete come spedirlo, perché ragazzi non è come vi dico sempre, non è che voi potete iniziare, questo vale per qualsiasi business, iniziare un business improvvisati e sperare che non ci siano problemi avete sempre problemi per questo è necessario costruire una struttura solida una struttura organizzata una struttura di backup una struttura che è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di problema perché ci sono dei problemi che si presenteranno sempre sia sì che voi lavoriate da un anno che lavoriate da dieci anni se siete nuovi, se siete esperienti quindi è importante che avete questa struttura pronta e sapete come affrontare questi problemi io cerco ragazzi sempre di uh, aiutarvi cerco sempre di dire quello che posso in questi video però è ovvio che non si possono affrontare tutti gli argomenti è ovvio che ci vuole tempo perché i miei video sono di circa 10-15 minuti è impossibile affrontare tutto è impossibile affrontare l'esperienza di anni in uh, video di 10-15 minuti quindi ragazzi il mio consiglio per voi è cercate di vendere meno oggetti di basso valore Concentratevi sugli oggetti di più valore, perché anche se avete meno vendite, il volume aumenterà. Questo, ovviamente, mi riferisco a gente che tratta molti annunci. Va bene? Che poi, tra l'altro, ci sono persone, ragazzi. Eh. Ho conosciuto, mh, per esempio, un ragazzo che ha 600.000 annunci su eBay. 600.000, sì più o meno, sempre in dropshipping, eh, utilizzando Amazon come fornitore, e eh, guadagna quasi una miseria per 600.000 annunci. Perché? Perché non, non, per fortuna, perché per, poi qua parliamo di fortuna di riuscire ad arrivare a questa enorme cifra, senza essere sospeso, senza affrontare nessun problema con un account solo con un account Amazon solo e a pochi, pochi ordini guadagna una miseria perché con 600.000 annunci ragazzi dovreste guadagnare cifre molto alte lui guadagna una cifra che è sì, sicuramente discreta ma per relativa in proporzione agli annunci che ha è una miseria questo perché? Perché non si è mai informato, non si è mai formato non, è, non ha mai ammesso gli annunci lì cosa fa questa persona se gli viene sospeso l'account ebay? Cosa fa questa persona se gli viene sospeso l'account Amazon mazzola un po' più elevata degli ordini? È ovvio che avrà problemi. Quindi ragazzi, se volete iniziare qualcosa, investite sulla formazione. Eh, non per forza a pagamento, anche gratuita, cercate, fate ricerche, in inglese trovate molte informazioni, ma non iniziate le cose improvvisate. Non, vi do il consiglio, iniziando ora, non utilizzate oggetti di basso valore, è un consiglio che vi do, Uh, io sto cambiando totalmente la mia strategia e utilizzate molto i guadagni nascosti dalle vendite come cashback come buoni scontati come uh, le carte di credito che vi danno i punti o il cashback questo ragazzi vi permette di avere fino a un 30-40% di margine in più totalmente gratuito senza fare niente questo ragazzi è come io più che raddoppiato le mie vendite in sole 3 settimane, ricordate di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, spero che vi abbia dato del valore anche oggi, vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti ragazzi, grazie.